L'espressione software libero si riferisce al rispetto della libertà degli utenti e della comunità. Quando non è l'utente a controllare il programma, è il programma che controlla l'utente. Queste libertà sono quattro. Libertà zero o fondamentale è la libertà di eseguire il programma. Libertà uno è la libertà di studiare il programma e di modificarlo. Libertà due è la libertà di redistribuire le copie. Libertà 3, la libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti. Perché hai iniziato a contare da zero? Perché gli indici degli arrangi partono da zero. Vero bambina? Mia cugina Cecilia ha detto che non ti devo parlare mai. Neanche io voglio parlarti. Sì. E perché sei così brutto? Perché non hai mai visto la faccia di Richard Stallman? Ascoltate il vostro MP3, brucerete tutti all'inferno. Soprattutto tu.